Ciao bimbi, benvenuti in un nuovo video! video. Ciao! La madonna. madonna fritta? Cos'è sta madonna fritta? Ma non si dice così! Allora bambini, ciao, ciao a tutti! Allora bimbi, cosa abbiamo pensato oggi di giocare alla, alle macchinine? Guida. e nello, Alla guida! E quindi nello stesso tempo cosa vogliamo fare? Giocando, divertendoci Impariamo cose nuove. Infatti, stamattina ad ogni reazione, ad ogni reazione, ad ogni reazione c'è una causa-effetto. Causa-effetto, giusto, Sara, perché noi dobbiamo imparare a guidare, o meglio, a capire alcuni fondamenti di dare la precedenza e rispettare le regole. Non prendete dalla mamma che però ha preso la patente e non guida. Esatto. Quindi, bimbi, adesso cosa ho, abbiamo pensato? Abbiamo qui alcune macchinine per giocare le regole. Con le regole, giocando, giocando, impariamo le regole e ogni tanto vediamo lo sponsor! Lo sponsor! Oggi abbiamo lo sponsor! Eh, lo sponsor, lo sponsor animaletto dorato. Questo è lo sponsor magico. Uno aspetto, uno Chi l'ha fatto aspetto. lo sponsor? Chi l'ha creato? Io, Sara. E è il mio nonno. E il nonno. E, anch e anche te, prezzemolo. Ma tu Bene. Basta, Però vabbè, so che... ho, ho portato la taglia perché c'era un'altra quindi bimbi cosa facciamo andiamo a fare il percorso di vita Ma prima un percorso... Del percorso di vita cosa dobbiamo ricordare ai nostri amici di mettere like e iscrivervi al canale allora bimbi, oggi vi abbiamo detto che giochiamo con una piccola lezione così di educazione civica impariamo anche un po' alle piccole regole, giusto Davide, piccole regole. Quindi andiamo con le macchinine, cosa hai scelto? Quale macchinine hai scelto te Sara? Questo Camper? Poi? Una macchina. Una macchinina... Sara, poi cosa hai, cos hai preso? Ho visto un altro acquisto. Una macchinina nuova. Un po' particolare. Allora, oggi... Perché questa è una moto. È una moto, ho capito. Vai. Pronto, bambini? Certo. Lui Topini, ci siete? Ci siete? Certo. Siamo pronti per la gita? Sì. sì. Allora, avete preparato tutto? Sì. Avete messo nella vostra auto? Sì. Allora, dove vogliamo andare? Eh al parchetto allora posizionate la macchina tiratela fuori dal box dal box, dal box delle e vostre case io l'ho tirata tirata fuori? siete sì. pronti allora? pronti? partenza? via! via! Oh, eh. ah, piano, piano, piano, allora pronti? partenza? allora bambini si esce fuori dal garage macchine posizionate Vai, tu dove vuoi andare? Vuoi giocare al pallone? Dov'è il pallone? Dov'è il, pallone? Dov il Guarda! Ah, eccolo! Ecco, allora vai a giocare a calcetto! Allora Sara, eh, tira fuori la macchina, abbiamo detto, sei sulla stradina, al primo incrocio ti fermi e poi decidiamo che strada prendere. Che strada prende Sara? Eh, questa! Vai dritta, vai dritta quindi attraverso l'incrocio. Stop. Che vedi se passa un'altra macchina, passano macchine? Il semaforo è verde? Puoi passare? Eh sì. Sara, hai trovato il parcheggio? Dove hai trovato il parcheggio? Vai nel parcheggio? Eh no, l'hai trapassato, continua il percorso. Non puoi andare retro perché ci sono altre persone. Gira verso destra, brava destra, percorri la strada. Però non hai notato che il, il furgone è tutto sporco? Quindi bimbi stiamo dicendo, eh. facciamo il, il gioco e portiamo i bimbi, i vostri ospiti. Dove li portiamo Sara? Al parchetto. Al parchetto. Questo dico questo sono io. Ok Davide, rimani lì fermo un attimino. Nel frattempo eh, eh, Sara porta i bimbi... Lungo la strada c'è il semaforo! quindi no, io, andare fare... io, io andare io! Aspetta, prima c'è Sara e quindi Sara vuole passare Adesso è verde! Cosa devi guardare? Adesso è a sinistra, giusto? Sì! Quindi vai dritto? Dove devi andare al parchetto? Guarda, sì! Anche io devo andare al Segui la strada, segui la strada la oh, di, di, di, di, di. Non troppo veloce! Ecco. Fermi che vi dovete dare precedenza uno con l'altro! Adesso chi passa per ah, primo? Io. Passa Io. Io. Davide che ha la destra di Sara, quindi passa Sa eh, Davide, passa lungo la strada, fa il giro Il giro della de de de strada, di continua qua. a percorrere Meno male che non è la ora vita reale Se no sarebbero un un sacco incidenti. Sara va va gira Gira sua sua percorre strada, Percorre la strada. strada Percorre strada. strada Ok, fermati Sara, devi dare precedenza da, a Davide. Davide dove vai, dritto o giri a destra? Vai dritto? Sì. sì. Vai dritto, zzz, ok, va avanti, avanti, avanti, Ora, avanti. Dopo... No, giri a destra. No, voglio andare a destra. Sara, cosa fa vedere, Sara? Giri anche Sara a destra? Eh, cioè, qua C'è il, mio, il mio mio... parchetto? Il mio, il mio che è andato sull'altalena, io vado a scavare. Vai a scavare? Eh? Non c'hai la ruspa. No, Avanti, no, no, ce permesso. Ce devi dare la... precedenza adesso, Davide devi dare precedenza. Ah, io. Fermati, fermati che devi dare precedenza. Adesso sale. dove vai? Verso sinistra? Vai, verso? Qui. Verso di là, quindi è la destra del furgoncino. Avanti, avanti, avanti E fai, facciamo il giro La portiamo Sempre sulle strisce Fermati che devi dare precedenza Davide Bambini Allora Facciamo un bel gioco Con il nostro tappeto Tappeto stradale Giusto Sara? Dove riportiamo sì. i vostri ospiti Sulla macchinina E guarda, sui furgoncini? Guarda che mio amico Dio, ok. Allora, impo cosa importante: no? una volta che uscite di casa, bisogna percorrere la strada, mai lasciare la strada. Quindi, rispettare i semafori, Sara, prendi la strada, percorri piano piano. Fermali, c'è il semaforo rosso. Davide, anche te, esci di casa. Esci di casa e devi percorrere la strada. Aspetta, aspetta. indietro, indietro, Dove do, do okay, la strada. Ok, vai dietro. Dietro c'è la strada. Dietro, dietro c'è la La casa. Dietro, Davide. E, Ora inizio io. E quindi bimbi, eh. Allora Sara è quasi arrivata ad un altro incrocio è quasi arrivata ad un altro incrocio stop che vediamo è rosso Allora Sara si ferma Davide percorre anche lui la strada perché ha cambiato idea nel frattempo e vuole andare anche lui al parchetto Davide stop stop ci sono eh. le strisce pedonali bisogna far attraversare il pedone ecco ora ora eh, devo fare devo... fai che attraversa il pedone lo vedo lì lo vedo lì un gattino Sta attraversando un Beh. gattino. Adesso Davide dovevi svoltare a sinistra o a destra? No, a destra. A sinistra? Sì, Dia a sinistra, Davide. Anche, so a sinistra anche da! Destra. Vai. Allora, Sara, siamo arrivati all'incrocio. Il semaforo è rosso. Ora! Allora, la macchina è arrivata all'incrocio. Il semaforo com'è? verde e allora si può passare percorriamo la strada ma dove stiamo andando ricordiamo i nostri amici dove stiamo andando al parchetto al parchetto oh giri a destra gira a destra giri a destra ok ferma un secondo vediamo Davide invece a che punto è arrivato Davide stai raggiungendo Sara? eh certo sono andando con lei al parchetto eh ma Davide ancora è presto per la destra e la sinistra ma non puoi fare l'incidente però ah. ritorna ritorna indietro ritorna no, indietro no. che sei nella parte opposta no. ritorna Ritorna indietro, ritorna indietro, ritorna indietro, ma allora non ha guidato, lui ha volato, ha preso un elicottero, allora Sara percorri vai, vai avanti, vai avanti, piano piano piano, piano. non fare scontro che vedi una macchinina fermi, fermi che c'è un incrocio eh. un incrocio c'è un altro semaforo ma poi vedo un matto per la strada oddio c'è un matto per la strada eh. Sara attenzione, attenzione. Eh. Davide fa il matto Davide fa matto <ride> È la mia mattina oh sì, che lo oh sì, sì, si fa <ride> Ciao Romeo! Allora, una volta aver parcheggiato le nostre automobiline, Davide e Sara giocano al parchetto con gli amici. Allora, Quante gattine che vedo? Romeo, le bimbe gattine sono loro? Romeo, sì, mi prendo wow. Uno però un cervo. Uno è un cervo. E l'altro chi è? Eh, gli altri sono tutti gattine Ok, cosa stanno facendo le gattine al parco? Eh, stanno accarezzando il gatto. Wow! Miau, miau. E tu Davide cosa stai facendo? Sto, sto, sto venendo da Romeo! Romeo! Ma Romeo. lui ah. non, ti vuole, non ti vuole fare vedere! No? Ma ha abbandonato i suoi amici piccoli Max Romeo? Eh, ora vado prendo Superman e vado a... Gioca con Superman Romeo? Quindi ha abbandonato i suoi degli i suoi amici, Lunetta, Gufetta e E quindi è pronto per giocare con Batman O no. Chi è lui? lui? No, eh, lui Spiderman! Spider eh, Spider and andiamo a visitare! Vado a prendere Spiderman! Spiderman? Aspettatemi qua! Aspettiamo che arriva! arriva. Allora, le tue amiche come si chiamano? Giulia Giulia Martina Alessandrina Genoveffa Dire come si chiama la tua amica? Martina Martina mm. Allora, dove volete andare? Tutte e cinque assieme Volete fare al 1, 2, 3 3, 4, 4 e 5. 3 5 E vai! Quindi, volete andare ah, al laghetto? Sì. Forza! Allora, state attente, proseguite la strada, dovete attraversare dal parchetto Attenzione, attenzione che passano le macchine Eccole qui le strisce tutto. pedonali bisogna attraversare Dove le vediamo? Le, dove vedete? Tornate indietro Le strisce pedonali non sono lì Tornate indietro che sennò vi investono Tornate indietro Ripercorrete la strada e andate sulle strisce pedonali. Attraversiamo il parco. Bravi, andate sulla strada dove non passano le macchine, attendete al semaforo, percorrete, percorrete, eccoci qui. È scattato il verde? Sì. Ok. Eccole qui che siete giunte, tutte al parco dove c'è il parchetto con tutte le ocche, le anatre, i pesciolini. Eccoci qui, eccole arrivate le loro amiche, eccole qui. Ma vedo che ci sono altre due amiche, c'è c'è Giorgina lì e Olivia. La mia macchina è quasi finita di lavare. Ora è finita e adesso posso andare a prendere i miei amici. I miei amici sono qua e stanno aspettando tutti. Allora mentre Sara continua a giocare con le sue amichette al parco, vediamo Davide cosa sta facendo che è stato raggiunto da Spider-Man. Vediamo un attimino. Ora gioca a Batman. E dove va Batman? Dove va? E lei? Stai lavando la macchina, la, il furgoncino? Sì. O il camper? Bene, Davide Bene. cosa sta facendo? La, la, C'è scritto una no, cosa C'è no. scritto eh? una cosa Ca Carton bus Carton bus? Sì Vai, dai, adesso andiamo mm. a trovare le amiche Col furgoncino pulito Dove sono? Al parchetto Fai il giro della no. macchinina Ah! E eh? to ora, to ora tocca il tuo ah. turno e turno Ora, Eh sì, la vai al parchetto Shhh. Sara, vai Shhh. al parchetto, avanti, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Okay. dopo il semaforo, ah, yeah. gira a destra, gira, gira, gira, gira, ok, gira ancora a destra e ferma, però torna indietro, fai retro che c'è il parcheggio, lì, re... fai scendere l'amichetta, va al parchetto. Che Davide è arrivato con Spider-Man, e chi c'è oh, no. anche? anche È arrivato Batman? E questo è il mio amico ok e voi dove volete andare? volete raggiungere le amichette al lago? o fate qualche altra cosina? cosa volete fare voi? Eh, vogliamo andare al parchetto volete andare al parchetto? raggiungete le cinque bellezze? aspetta io devo vedere tutti, oh. mie... tutti, per tutti i miei personaggi non è ancora finita no? e no. chi c'è assieme? ci sono tanti amici? certo è eh. quindi il divertimento è maggiore con tanti amici è certo ce ne ho tanti qua sono tanti amici sono tanti amici? è certo eh. e come vengono i tuoi amici? no vanno con una macchina con la macchina? sì però senza un mini vanno la mia, la mia, la mia, la mia, mochina, la mia, la mia, la macchina. Eh dai, è macchina e dai andate che sennò il pacchetto orario eh dopo un po' viene l'omino e chiude eh dai su vai al parco vai dai aspetta che devo, è eh, un questo è l'omino che c'è il panel. dai il tuo attore perché stava pulendo il giardino e ora là... no questo è il mio c'erano dei lavori in corso in un pacchetto vicino al vostro c'erano i lavori in corso si sì, però adesso devo andare, devo andare con barca con la rete Aspetta, mamma mio amico. Ok, andatelo, vai, raggiungetele Aspetta, che sì, però dobbiamo andare, do, dobbiamo andare da soli noi, perché dobbiamo salvare la città. Ah, ok. C'è stato un ladro che ha rubato al ah, museo, ha, ha rubato tutte le cose del parco. Oh mamma, quindi dovete, dovete prenderle, dovete trovarle queste cose. Sì, ora le troviamo subito, noi le troviamo subito. Sara! Sono mancate delle cose al parco? Sì. Avete visto dei, dei problemi al parchetto? Sì. Oh, mamma, cos'è che hanno smontato? L'altalena! Hanno smontato l'altalena? Tutto! Tutto hanno proprio tutto no! Proprio tutto no! Allora dai, qualcosina! No allora, dai, Batman, Spider-Man! Andate a riparare a questo grande disagio! Infatti le cinque bimbe si sono spostate e sono andate alla ghiaccia. Perché hanno paura? paura. Ah, eh sì, perché al parco è successo un furto! Sì, hanno spaccato la sedia, hanno spaccato l'Altalena. Oddio! Tutto oddio. hanno spaccato! Sì! Allora noi risolveremo tutto! Come lo risolvi il problema, Davide? Come lo risolvi? Passo con, con il mio amico Batman Ok! Io sono Spiderman! Avete portato gli attrezzi? O, o chiamate qualcuno per aggiustarlo? Il parchetto? No, c'è la mia! Il mio amico c'è un trattore che va tutto di nuovo Ok, lui è pieno di amici e quindi c'ha tante conoscenze per sistemare vari problemi Ma, visto che al parchetto hanno rubato, ma le vostre auto sono ancora sane? Sì, sì. perché le, le mie auto... Riuscite è... a vederle da dove siete? Sì. Ok, meno male, per e fortuna riesco a mettere le nostre auto Ma il nostro auto è qua che era Sanque, okay. ecco questo non può risolvere perché lo fanno morire eh no eh no invece per quanto riguarda il parchetto bisogna chiamare il comune Sì. oppure è di una casa privata questo parchetto no. è del comune è del comune quindi bisogna chiamare il comune e dire quello che è accaduto chi è che lo chiama il comune? io chiamalo Io, sto... chiamo il comune pronto eh, hanno rubato le cose del parchetto Ok, il comune ha detto che viene e lui dopo ci aiuterà a sistemare tutto. Sì. Nel frattempo Sara, voi con cosa state giocando? Con, i con le anatre. Con le anatre? Eh. Wow! Ora andiamo a mangiare. Le date il mangiare, cosa sì. le ha da mangiare alle anatre? Mais. Wow, il mais. Io dei detto... pesci... Uh... Ti sei, sei portata a mangiare dei pesci? Sì ah, Ecco, ecco, ecco Ora io vado a cercare Io e il padre Ben andiamo a cercare La cosa che dobbiamo risolvere Wow, voi risolvete il problema e Nel frattempo Sara gioca tranquillamente A laghetto È sicuro Sara? È tutto sicuro sì, per ora? Sì Ma il ladro, l'hanno trovato il ladro? Eh, non lo so Oddio, è scappato allora C è scappato, ora andiamo a trovare e allora Eccolo, eccolo, sta sta scappando via sta scappando ecco facciamo che quello è il ladro eccolo la droga, viene qua. sta scappando, scappando. ecco l'abbiamo preso preso preso, allora dovete portarlo dove? in questura? Eh. che ci penseranno loro? no la polizia certo c'è ah, la, la polizia? Fa. eccola lì allora dai la polizia ora sta venendo. vedendo aspetta corri il ladro è là come stai cercando? ma scappa il ladro adesso no, no, no. Ah. ma quindi vuol dire che ha è ladro <laughs> ma Sara con le sue, le sue amiche, sta giocando. No, però adesso vado a prendere tutti i miei amici, aspettate poi l'arrivo dei la, miei amici. Allora, con che andate a casa voi dopo? Da sole, abbiamo la, il bus. Ok ok, quindi si sta facendo sera, si sta facendo notte, Davide alla fine è andato alla ricerca del ladro perché le ricerche continuano Invece Sara dopo aver studiato a casa con le amiche Escono e vanno a riprendersi il loro bus per andare a casa E tornano a casa tutte allegre e contente della bella giornata che hanno trascorso al lago okay, Bene per Davide che ha dovuto eh, rincorrere il ladro Ora <ride> abbiamo preso il ladro, i ladri Ok, la polizia l'ha me, messa in prigione e ora il no, Batman, Batman arriva e ora andiamo tutti a, tutti a casa. Ed è finita la storia. Quindi ora salutiamo. Io. Ciao da Batman, ciao Tampano. Quindi Sara è arrivata sul bus e tornerà a casa. Invece alla fine, ma il ladro, secondo te Sara? Mentre eravamo qui ad ascoltare anche un'altra storia. L'ha trovato o non l'ha trovato Davide? Non l'ha trovato. Non l'ha trovato. Però, ade però adesso favorito. vi faccio. Adesso vi faccio vedere dove è il ladro. Ah ok, quindi dopo tante ricerche. Batman e Spider-Man hanno trovato il ladro, il ladro. Ah, sì, eccolo la... qui eccolo qui no, no. Ah. questi due sono i ladri e li abbiamo trovati benissimo li abbiamo trovati quindi possiamo stare tranquilli e ritornare un'altra volta al parco eh. e divertirci e stavolta i ladri non mi scapperanno non ti scapperanno no. bravo quindi hai fatto amiche vogliamo fare un giro sull'altalena oppure andiamo al laghetto io con l'anghetto c'ho un po' la voce rauca oh, oh, chi è questa voce qua? ma chi è che parla? ma chi è che parla? a prendere gli amici e qua chi è che si è inserito tra le amiche di Sara? Sara, come si chiamano le tue amiche? <susurra> lei sta... hai fatto? Lavoro. Lavoro. bravissimo, il poliziotto ha vinto con Batman e Spider-Man se ne va tutto contento a casa ciao ciao Ciao! ciao. Oh, aspettate, ciao. Prima, aspettate adesso c'è un altro gattivo chiudete